In generale, i dati mostrano che la Lombardia ha il maggior numero di agenzie immobiliari attive e la maggiore percentuale di agenzie immobiliari rispetto al totale nazionale, seguita dal Lazio e dal Piemonte. Tuttavia, quando si considera la percentuale di agenzie immobiliari per abitante, si nota che la Liguria ha la maggiore percentuale, seguita da Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Inoltre... I dati mostrano che le regioni del nord Italia tendono ad avere un maggiore numero di agenzie immobiliari rispetto alle regioni del sud Italia. Ciò potrebbe essere dovuto a una maggiore densità abitativa e a una maggiore attività economica nelle regioni del nord. È interessante notare che alcune regioni come la Calabria e la Basilicata hanno una percentuale molto bassa di agenzie immobiliari rispetto al totale nazionale e rispetto alla loro popolazione. Ciò potrebbe indicare una minore domanda di servizi immobiliari in queste regioni o una minore attività economica. In generale, i dati mostrano che ci sono differenze significative nella distribuzione delle agenzie immobiliari in diverse regioni d'Italia. Le regioni del nord tendono ad avere un maggior numero di agenzie immobiliari rispetto alle regioni del sud. Inoltre, la percentuale di agenzie immobiliari per abitante varia significativamente tra le diverse regioni.